Buongiorno, dottore Di Bella, mm -hmm. è piacere di averla qua e per venire. me è veramente un onore poterle fare sì. questa intervista. Sì. E, inizio partendo da, dal presente, ovvero da un fatto molto increscioso, eh, ovvero la diffamazione che continua nei confronti del suo lavoro e di quello di suo padre, soprattutto, sì. della cura di Bella. Sì. E, il presidente eh, dell'Associazione Italiana Oncologi, Fabrizio Nicolis, in un nuovo sito che si occupa di pseudoscienza e ciarlatani ha inserito la cura di Bella al pari delle cure oncologiche fatte col bicarbonato, di sodio quello squalene eh, insomma la, vi mette proprio alla pari dei peggiori eh, ciarlatani Com'è possibile che eh, la cura di Bella sia inserita in questo poco edificante elenco da parte proprio uh, dell'Associazione Italiana Oncologi. Sì, fa parte, <coughs> è una delle tante iniziative <coughs> per delegittimare la terapia e mh, evitare la perdita di credibilità di determinati centri di potere. E non è un'iniziativa solo del, dell'Associazione Italiana degli Oncologi. È un'iniziativa di tanti centri di potere, perché la terapia che ormai viene prescritta da quasi 40 anni è stata oggetto negli anni <coughs> di una quantità vastissima di attacchi. Una delle cose che effettivamente fanno perdere la calma, che portano a una rabbia incontrollabile e a iniziative come queste, che sono molto facilmente delegittimabili, perché la documentazione scientifica della terapia di Bella è ufficiale, e le, gli elementi base, meccanismo d'azione, riscontri clinici sono da tutti reperibili sulle maggiori banche dati biomediche ufficiali internazionali. Per cui sono affermazioni diffamatorie queste che non tengono, basta un minimo di controlli per vedere che non hanno senso comune. Per cui la responsabilità morale e la responsabilità scientifica e quella etica ricade su coloro che hanno diffamato la terapia di Di Bella associandole a terapie che non hanno nessuna dignità scientifica e non hanno nessun riscontro nei banchi d'aria. Questa responsabilità morale, etica, scientifica ricade su di loro. Quando mio padre, Venivo informato di attacchi, di contumeli, di accuse, di insulti da parte di personaggi vari e si limitava a rispondere e mi fanno pena, non diceva altro. Coraggioso. Di quanti casi di guarigione effettiva e duratura parliamo nei pazienti oncologici che hanno seguito il metodo di Bella? Dunque, i casi documentati, cioè è meglio fare delle affermazioni quando si possono documentare. Uh -huh. Allora, i casi pubblicati con risposta obiettiva completa e stabile oltre 5 anni sono circa un migliaio e sono, ora, non usiamo la parola guarigione perché in campo oncologico va usata con estrema prudenza. Certo. Se c'è una remissione, una risposta obiettiva completa, una remissione, per oltre 5 anni, comunque si può considerare un risultato clinico molto valido, una risposta obiettiva alla terapia, che ovviamente può continuare nel tempo. Per cui ci limitiamo a dire che situazioni neoplastiche, gravi, impegnative, anche metastatiche oppure metastatiche, hanno risposto alla terapia e mh, alcuni mesi fa è stato pubblicato un ennesimo caso, di una signora operata all'Istituto Europeo dei Tumori di Mastectomia, dopo l'intervento ha fatto chemioterapia, dopo un anno e mezzo ha avuto 16 metastasi praticamente generalizzate, il marito è stato informato che l'aspettativa di vita era molto ridotta, oscillava fra i 3 e i 6 mesi, le possibilità di terapia erano limitate, i tumori plurimetastatici della mammella in pratica l'oncologo non parla mai di guarigione. Allora, noi abbiamo fatto come Fondazione di Bella un congresso nel 2012 a Bologna. Il marito di questa signora, un avvocato, è intervenuto come ascoltatore del congresso. Dopodiché si è informato della terapia ha chiesto. E' cominciato a fare terapia nel 2012. La signora dopo circa otto mesi è andata, ha incominciato ad esserci una remissione importante delle localizzazioni, dopo circa un anno c'è stata una risposta obiettiva completa, cioè facendo tutto l'iter diagnostico per cui risonanza, gli esami strumentali, risonanza magnetica, PET, TAC, ecografia, non c'era più alcuna sede, alcune, alcune zone tumorali visibili non era possibile documentare la presenza di tumori. Questo qua si è associato a una risposta di biochimica, cioè i marcatori praticamente sono entrati. Sono passati cinque anni, Ci sono anni. Sì. questo è un esempio però se si va sulla banca dati mondiale pubmed.gov oppure nelle altre banche e dati scientifiche tipo Resergate oppure Google Scholar, comunque ci sono diverse certo. banche uh -huh. che sono praticamente dei contenitori delle ricerche scientifiche. C'è anche l'ultimo lavoro che abbiamo pubblicato, si trova già su Resergate, sono 297 casi di tumore della mammella metastatici, in cui noi abbiamo registrato e pubblicato la sopravvivenza ai 5 anni del 69,4% dei casi contro il 26,3% dell'oncologia ufficiale. Ci confrontiamo con la memoria storica, sono i dati dell'Istituto Nazionale del Cancro. Per cui alle varie accuse, insulti, contumelie, varie, eccetera, eccetera, noi non ribattiamo, rispondiamo segnalando il dato scientifico. Il dato scientifico costituisce una risposta, che non c'è bisogno di aggiungere altro. Per cui se c'è un divario così grande tra i risultati delle terapie istituzionali ufficiali e la terapia di bella di sopravvivenza a 5 anni, questo è talmente significativo che basta da solo a chiudere il discorso. Dovrebbe. Dovrebbe. Allora, eh, lei parla di terapia biologica attossica. Cosa sì. significa? Significa, dunque, terapia biologica vuol dire il più possibile della, rispettosa della fisiologia con un profilo favorevole <coughs> tra effetti terapeutici e tossicità. Il medico dovrebbe scegliere il prodotto. Se il medico ha la possibilità di scegliere diversi prodotti, diversi farmaci, per una determinata patologia, tra questi devi scegliere il farmaco che mi dà il migliore risultato con la minima tossicità. Per cui tenendo presente questo concetto, che è un concetto ipocratico, primo, giorno, sì. sera, vabbè, allora... La terapia di Bella rappresenta un progresso anche da questo punto di vista, per cui è la, il meglio che si riesce a ottenere come tollerabilità da una parte e come efficacia dall'altra. Uh -huh. L'effetto terapeutico è ovviamente estremamente lento perché deve riconvertire alla normalità le reazioni biologiche e, che sono completamente sovvertite dal cancro, per cui è un processo lento e progressivo. È totalmente diverso concettualmente e anche chimicamente, biochimicamente, dalla chemia, che è una terapia citoriduttiva, citotossica, la chemia uccide le cellule tumorali per intossicazione. Uh -huh. E ha effetti molto rapidi di riduzione, però tanto rapidi quanto puoi superare facilmente da una riattivazione del tumore, da una progressione del tumore, da una ripetizione. Questo soprattutto per l'alta capacità delle cellule tumorali di selezionare per mutazione resistenza ai chemioterapici, oppure tutte le misure contrarie. Le cellule tumorale può registrare, le cellule tumorali possono avere un calo molto importante di volume, di numero di cellule tumorali, però questo non ha carattere definitivo, non ha carattere stabile. Molte volte, anche in tempi relativamente brevi, è seguita da una ripresa del tumore. Per cui effetto sì, riduzione sì, effetto citotossico, sì, uccisione di cellule tumorali, mm -hmm. ma non in maniera permanente. Quindi con la somministrazione del metodo di Bella si interviene non sulla cellula malata, ma sul processo che ha portato alla formazione delle cellule malate e, e che, è un po', che è molto diverso da quello che fanno le attuali cure. Che quello che dice. Il concetto è molto diverso perché si interviene praticamente sulla biologia, e si interviene a livello sistemico, un pochino per volte si riconvertono in commissari dell'immunità per esempio. La, la risposta biologica si interviene sul meccanismo di crescita del tumore allora, il meccanismo di crescita del tumore lo porta a una crescita molto più rapida rispetto alla, alla cellula sana mm -hmm. con grandi differenze a seconda dei tipi di tumore perché ci sono tumori che hanno velocità di crescita e aggressività completamente diverse comunque la velocità di crescita di riproduzione è ampiamente superiore a quella di una cellula sana. Allora, i punti critici maggiori su cui, su cui si interviene è il meccanismo di crescita di replicazione della cellula tumorale. Su questo si interviene, sottraendo alla cellula tumorale, gli elementi base con cui cresce, Perché sono l'ormone della crescita, la prolatina, e i fattori di crescita che in gran parte sono dipendenti dall'ormone della crescita. L'ormone della crescita ha una, una sigla internazionale, un acronimo, GH, Growth certo. Hormone. Questo agisce direttamente sul meccanismo di crescita della cellula tumorale, sui recettori di membrana attiva, delle linee di segnalazione che portano la cellula tumorale a dividersi, a e a fare un'altra cellula tumorale. Oltre a questa azione potente diretta, azione, ha molte azioni indirette, per esempio promuove fattori di crescita. Sono molecole aggiuntive che accelerano potentemente la crescita tumorale. Tre fattori di crescita più potenti, IGF1 che è la somatomedina, è prodotta nel fegato su attività dell'ormone di crescita quello vascolare con cui si forma l'angiogenesi con passaggio obbligato alla crescita tumorale, vascolo endoteliale, gothfettor V e GF, e anche questo GH dipendente. fattore epidermico di crescita del terzo potente e il GH dipendente. Allora io inibisco l'ormone della crescita col suo antitodo biologico fisiologico naturale, che è la sua matostatina, ottengo il blocco di tutta la cascata di fenomeni proliferativi che consentono al cellulo tumorale di moltiplicare e di disseminarsi. Il mancato impiego della somatostatina non ha un razionale scientifico. Ancora c'è una visione superatissima e limitata alla presenza o meno del recettore. Cioè, attualmente l'impostazione è quella di usare la somatostatina se viene individuato il suo recettore nel cellulo tumorale. Ma ah, è superato dal decenni questo concetto. Perché? Perché la cellula tumorale ha un danno dall'impiego della somatostatina già solo per il fatto che si abbatte la concentrazione nel sangue dell'ormone del GH, che è la spinta per la ferradepio. Basta già abbassare il GH nel sangue per un effetto antitumorale. Uh -huh. Se poi abbassando questo abbasso anche il fattore di crescita moltiplico e amplifico l'effetto antitumorale facendo uh -huh. questo io blocco la giusenesi, senza angiogenesi non cresce la cellula tumorale ma ci sono gli altri effetti per esempio l'ormone della crescita agisce anche eh, sui processi di senescenza delle cellule ostacola i processi di senescenza se io ostacolo i processi di senescenza cellulare creo i presupposti per il tumore cioè la cellula che invece di invecchiare prolifera uno degli elementi base della degenerazione tumorale e promuove dei geni, cioè praticamente l'ormone della crescita favorisce l'espressione di geni oncogeni ormai è dimostrato, e sì, di geni che diminuiscono la capacità di ancoraggio e di adesione della cellula tumorale. Se una cellula tumorale perde l'ancoraggio alla sua base alla matrice cellulare, alle membrane cellulari, praticamente va in giro, si dissemina. Per cui togliere il meccanismo di ancoraggio, di adesione, è uno dei meccanismi metastasi. E anche questo dipendente dall'ormone della crescita. Per cui se io lo blocco, anche a questo livello ho un effetto antitumorale antimetastatico, come se sono degli altri. Favorisce l'espressione di geni di enzimi proteolidici come le proteasi, come gli alluronidasi, questi qua consentono al cellula tumorale di superare tutte le membrane naturali, biologiche e connettivali di contenimento alla sua espansione. Allora, se io vado ad esaminare, ho effetti multipli, ho una cascata di effetti di induzione, di proliferazione, di disseminazione tumorale che sono tutti legati al GH, tra cui due importantissime, proliferazione del cellula tumorale attivazione dell'angiogenesi. Uno degli esempi classici che destituiscono di qualsiasi logica di qualsiasi razionalità l'attuale impostazione dell'oncologia è il sarcoma di Caposi. Il Sarcoma di Caposi la ricerca di recettori della somatostatina è fatta con tutte le tecniche, non solo con le tecniche che generalmente usano perché fanno delle scintigrafie o con indio 111 oppure con gallio 68, se queste sono negative, molte volte invece facendo la ricerca con Westerbroke, con la PCR, con la ricerca per esempio di anticorpi, anticorpi contro i recettori perciò con l'immunistochimica, questi recettori si trovano, però nel sarcoma di Kaposi, facendo la ricerca del ricettore somatostatina con tutte le tecniche note, non ci sono proprio questi recettori. è uno dei tumori che rispondono più rapidamente, più radicalmente alla somatostatina. somatostatina. Perché? Sì. Perché nel, nella cellula tumorale sarcoma non ci sono recettori, ma in tutti i fasi peritumorali ce ne sono ci tantissimi. Sono. Quello che succede regolarmente in tutte le cellule tumorali se non ci sono recettori di membrane ci sono nei vasi tumorali uh -huh. questo qua non è l'unico meccanismo d'azione ci sono tutti quelli che abbiamo detto ma questo è importantissimo certo. questo esempio è classico per destituire di qualsiasi razionalità e significato e dignità scientifica l'attuale impostazione di legare l'impiego della somatostatina e condizionarlo all'individuazione del recettore di membrana e del cellulo tumorale. Cioè questo, il sarcomo di, di, di, di Caposi addirittura risponde in maniera abortiva alla somatostatina e reagisce immediatamente si riesce a eliminare rapidamente. È proprio la dimostrazione del contrario di quello che fanno. Che fanno. Ma le, faccio una domanda per capire meglio. Ehm, oltre alla agli inibitori, inibitori del GH ehm, voi somministrate anche inibitori della prolattina. Per forza, perché la prolattina e il GH hanno una strettissima interazione biochimica, molecolare e funzionale. Sono prodotti quasi nello stesso punto dell'ipofisi anterolaterale. Uh -huh. Hanno una formula chimica simili. 191 amminoacidi del GH e 198 la prolattina. Tutti e due sono alla base della protitosintesi. Tutti e due costruiscono assemblaggi di aminoacidi con cui si formano le proteine. La crescita è protitosintesi. La crescita è già capolattino dipendente. Non solo hanno una interazione a questo livello e il loro punto di increzione di anterolaterale, antero-laterale, ma addirittura hanno visto che nelle membrane cellulari i recettori dell'ormone della crescita e i recettori della prolatina sono coespressi e dimerizzano fra di loro attivando delle linee di segnalazione amplificate che attivano il ciclo cellulare. Per cui tutte quelle cascate di reazione di fosforilazione che mi danno l'energia per le cicline per attivare il ciclo cellulare derivano dall'interazione funzionale del recettore dei giacchi e della prolatina. Sono coespressi sono ah. ben cellulari. Da questo ne arriva una logica estremamente semplice ma matematica dell'inibizione sinergica e contemporanea di questi GH due fattori. Con la Grazie. La crescita appunto. dipende da quello. Ok, è molto chiaro, la ringrazio. Mm. E, dunque, gli oncologi che utilizzano le terapie convenzionali come la chemioterapia e parlano di guarigione. Era, sono definiti nella biografia che ho letto di suo padre come eh, medici dell'apparenza, ovvero il paziente viene dimesso festosamente il caso viene ubicato tra i successi senza poi curarsi delle conseguenze magari fatali che sopraggiungono dopo breve tempo e, sì. quindi uno dei problemi fondamentali è anche quello generale della medicina di oggi. no? E, da una parte una iperspecializzazione che porta al frazionamento del sapere medico e a non considerare l'interezza dell'organismo e dell'essere umano, ma a suddividerlo in settori. E, e dall'altra una certa diciamo, superficialità, a mio parere. E lei cosa cambierebbe nel sistema universitario e di cosa avrebbero bisogno i medici moderni, tra virgolette, per poter cambiare approccio? Sì. No, queste affermazioni vanno un pochino, diciamo, alle zaride vanno, mm -hmm. <coughs> sì. Il sì, mio padre è tanto faceva queste affermazioni di questo genere non esattamente così. Il problema è questo, è mm, immensa la complessità della vita. Noi non riusciremo mai, dice mio padre, ad arrivare a fondo a comprendere perfettamente tutti i meccanismi su cui si basa l'esistenza, perché sono quantità infinite, supera la nostra capacità. Perciò, quello che fanno meno vita fino in fondo non riusciremo mai a coglierlo totalmente. Il tumore è una vita è più complessa, più perfetta, più potente della vita normale, fisiologica: è, dei è come un motore un rendimento maggiorato. Come affermazione mio padre non ha mai fatto affermazioni offensive con nessuno, richiamava più che altro alla necessità di una maggiore prudenza, in certe affermazioni trionfalistiche, di un maggiore contenimento, di una maggiore aderenza alla realtà, ai fatti e anche alla... si richiamava molta necessità di una, di una valutazione molto attenta ma molto prudente lui non parlava di guarigione perché si era reso conto che la biologia neoplastica è talmente potente, prevalente come proprio paragonando la macchina come rendimento per cui la parola guarigione andava molto ponderata e lui si rimetteva a parlare di una risposta obiettiva, cioè non è più evidenziabile un tumore con le attuali tecniche di immagine oppure istochimiche, mm -hmm. la condizione di vita del paziente, la qualità di vita ha un'importanza immensa, per cui ha conseguito parecchi risultati, ma ha sempre evitato dei trionfalismi. si mm -hmm. è dato delle aree. Sì, sì. <ride> sì, bisogna stare rimanere molto, molto aderenti Sono alla prudente. realtà. La prudenza, ma soprattutto non sarebbe male quando ci si addentra in un terreno così difficile, con troppe sorprese negative, tanti casi vanno bene, poi ricadono. Certo. Allora si vuole anche l'umiltà di ammettere che siamo di fronte a dei fenomeni che trascendono spesso le nostre capacità, perché ancora nessuno può dire con certezza di risolvere completamente definitivamente il problema del tempo. Cioè, da una parte, umiltà, da una parte, prudenza. Umiltà-prudenza vuol dire anche valutare senza preconcetti, studiare a fondo quelli che sono dei trattamenti che hanno una dignità razionale e scientifica, che sono basati sulle scienze esatte. I limiti ancora gravi della terapia del tumore dovrebbero comportare proprio questo notevole interesse e attenzione di valutazione di terapie che hanno conseguito dei successi che sono innegabili. Uno degli aspetti critici di uno stato d'animo perverso e che porta solo alla negatività e solo a sofferenza della gente, è quando si trovano di fronte a casi documentati e pubblicati, Qui non viene usata per la guarigione, però c'è una risposta obiettiva completa e stabile, oltre i cinque anni, di situazioni che diversamente, molto rapidamente, stanno precipitando verso la morte, verso gravissime. Allora, tu medico, tu oncologo, tu ricercatore, ti trovi di fronte non più a un caso singolo e neanche a decine, ma a centinaia di casi documentati in cui c'è una remissione, c'è la diminuzione, l'attenuazione l'eliminazione delle sofferenze, c'è un prolungamento altamente significativo dell'aspettativa di vita, in queste condizioni cosa mi vanno a contestare? La rivista in cui sono pubblicato. Questa è la loro contestazione. Allora, se tu sei uno scienziato, se tu un medico, non mi viene a contestare che io l'ho pubblicato in una rivista che ha un impact factor che non è dei massimi, oppure dici che non lo prendi in considerazione perché l'editore di questa rivista mi ha, bontà sua, messo tra nel gruppo scientifico editoriale della, della rivista. Ma è il contrario, mi si è messo dopo una quantità di pubblicazioni che hanno portato. Non è che mi ha messo prima, perso, mi ha messo prima e poi ha pubblicato. Prima ha pubblicato una quantità di casi, poi mi ha inserito nel gruppo della ricerca. Altra parte si capisce in un certo stato d'animo la finalità che non è quella di scoprire la verità, non è quella la finalità, non è quella di aiutare la gente a soffrire di meno, non è quella di guarire delle malattie, è quella di eliminare delle iniziative, delle ricerche che vedono come concorrenti oppure come pericolo di diminuzione del fatturato di determinate oppeso ancora di perdita di credibilità di certe strutture di potere che non sono soltanto mediche o istituzionali o accademiche, sono politiche, certo. sono finanziarie, per cui c'è una perdita di credibilità di centri di potere globali, non italiani, certo. perché la gente si potrebbe chiedere ma se ci sono questi risultati per quale motivo? invece di cercare il periodo invece di cercare ogni impiglio, ogni pretesto, ogni scusa per delegittimare queste, queste ricerche per quale motivo non le prendono in considerazione. Allora, se questa terapia viene diffusa, loro temono una resa di conti rispetto alla gente, rispetto all'opinione pubblica. Devono rendere conto del perché tanti potevano salvare la vita e non l'hanno salvato perché tante sofferenze si potevano evitare e non sono state evitate. A questo punto le responsabilità che si assume chi censura queste richieste, chi censura questi studi, chi disinforma sulla loro consistenza reale, andandosi addirittura a nascondere dietro la facciata editoriale della rivista ma non entra nel contenuto nel merito di quello che non entra scritto. nel merito, non entra nel dato di fatto, non mi va a contestare il meccanismo biochimico molecolare, certo. non mi va a contestare le basi, no, la rivista mi contesta, sì. dice, questo va, ah, dice tu eri nel gruppo oppure una rivista, l'ultima, ah dice ma quella è una rivista a pagamento, come se uno quando pubblica non dovesse pagare. Se non altro... pagano. Vabbè, allora, publicano... o i congressi c'è adesso, allora questa è la contestazione. E molto spesso le riviste sono sponsorizzate. Allora, se questa è la contestazione, se non sono in grado di entrare su una contestazione di ordine medico-scientifico, questo stesso fatto delegittima completamente le loro accuse, ma evidenzia anche la gravità etica e la gravità scientifica di certi atteggiamenti. Perché se avessero veramente in contestazione di affari non sono certo su quel piano. Sì, non avrebbero bisogno di deridervi, di farvi passare come ciarlatani da un punto di vista mediatico Logica. e questo serve proprio a distruggere il nemico quando non si Logica. può combattere. non solo, ma c'è una massima che è già in mente attribuita a Sant'Agostino <coughs> che sintetizza molto semplicemente e, e la tina dice, contra factum non valet argumentum, contro un dato di fatto, contro la realtà documentata, oh non esiste nessuna argomentazione possibile. Se uno, come il caso di cui parlavo prima, se ne sono centinaia pubblicati, se una donna si ritrova 16 metastasi, se arriva alla disperazione e tenta il suicidio, come il caso in cui parliamo, è piena di sofferenza, e con l'aguro ha messo in cinque anni che non ha più tumori, restituita agli affetti familiari, ha tre figli, tiene dietro le figlie, ha famiglia, lavoro, attività lavorativa, e non è un dato di fatto. Perché non consideri questo? Perché non consideri il motivo per cui un anno di chemioterapia è fallito e dopo un anno ha avuto 16 metastasi? Perché non Perché? Cos'è successo per dare tutte queste metastasi? E cos'è successo per queste metastasi? Perché non vai a capire? Perché non cerchi di capire perché regrediscono queste metastasi? Parliamo anche di bambini a volte, È Logico, no? ma bambini, c'è mio padre che ha avuto dei successi che sono veramente storici e io li ho pubblicati questi casi. Ci sono due casi di un estremo interesse e si trovano sulla Banca d'Adi Biomedica Mondiale. Mio padre si prese dei carichi di responsabilità mostruose, ha avuto un coraggio mostruoso. Mio padre si è preso la responsabilità di non fare operare, di non fare amputare un bambino piccolo di un anno e mezzo di un fibrosarcoma. Nel caso che ho pubblicato ci sono i referti di vari istituti. Questo qua è nato con un fibrosarcoma, fibrosarcoma con e hanno fatto l'achemio, un disastro, è tornato subito, hanno fatto un intervento parziale alla gamba, è tornato subito, era a Catania. Hanno scritto a un centro di eccellenza di chirurgia pediatrica, non mi ricordo se era a Padova, io vi parlo di vent'anni fa, hanno risposto che loro consigliavano l'amputazione della gamba a livello dell'inguine, non solo, ma una emi per avrebbero tolto una parte del bacino, bacino senza garantire con questo qua una guarigione assoluta e stabile, perché anche un intervento demolitivo di questa portata mutilante non garantiva in assoluto. Ecco, mio padre ha curato e ha guarito questo bambino senza operazione, gli ha detto di non operarsi, si è preso la responsabilità, ah, certo. il bambino è guarito completamente. Quando nel paese Natale di mio padre, Lingua Glossa, gli hanno dedicato una piazza con un cippo e c'erano parecchie persone, c'erano anche i genitori di questo bimbo con la copia del giornale di Sicilia che aveva portato una foto di questo bambino che ormai è un ragazzo davanti a una porta di calcio con un piede sul pallone, questo è diventato il centro attacco della squadra di calcio giovanile del Catania, doveva essere amputato. Certo. Allora, non sono casi significativi perché non si vanno a studiare? Perché invece di blaterare, disputare solo veleno o feste, non cercano di capire quali sono i meccanismi biochimici e molecolari che salvano una vita, quello sarebbe stato un disgraziato in una sedia a rotelle se sopravviveva. Si sopravviveva. Questo qua l'ho pubblicato. Ci ho messo tempo, ho dovuto raccogliere tutta la documentazione, vedete, tac un altro caso simile di un bambino e sono casi anche questo siciliano diavolo bambino 8 mesi una massa enorme 6 centimetri dietro il peritoneo in sicilia gli hanno fatto i diagni giusti eh? sì, un neuroblastoma gli hanno diagnosticato subito gli hanno mandato a Gaslini di Genova qua gli ha proposto meno di un anno 8 eh? mesi ho un intervento, ovviamente demolitivo, con una massa così, così piccola il bambino, oppure da una tabella chemioterapia, però ovviamente senza garanzie, con altri rischi, sia di un intervento che di una chemioterapia in meno di un anno. Allora si parlava della terapia, il genitore telefonò a mio padre, mio padre lo fece andare alle 7 di mattina. Questo passò la notte in mare, partì dalla gallina in Genova, portò la documentazione e andò da mio padre il 31 dicembre del 98. Ho ricostruito tutto l'iter. ho pubblicato il caso, mio padre gli ha detto nella maniera più assoluta di evitare accuratamente sia l'operazione che la chemia, e viene guarito perfettamente, adesso è un adulto, non ha perso un anno di scuola in condizioni perfette, io ho ricostruito tutto, è pubblicato nel caso uh -huh. clinico, ci sono risonanze magnetiche caso interessante, c'è stato proprio una coerenza perfetta, un calo da una parte documentato iconograficamente per immagini e con risonanze magnetiche ecografia, mentre c'era la diminuzione progressiva, si è messo un anno e mezzo a sparire oh, mezzo. anche il bambino della fibrosarcoma più o meno a eliminare tutto si è messo un anno e mezzo terapia tollerata perfettamente, sono cresciuti perfettamente, non hanno avuto limitazione della crescita. Eh. Questo qua, sì, cerca, mi ricordo è un anno e mezzo, si è stata di pari passo e coerentemente la diminuzione di tutti i marcatori tumorali, che sono marcatori in questo caso qua, erano quelli neuroendocrini, e cromogranina, l'NS ma soprattutto anche le catecolamine urinarie, l'acido venimandelico, cioè tutti quei metaboliti che sono classici, perché sono tumori che producono questi Per cui c'era stato proprio da una parte diminuzione. Una parte qua. Poi qua c'è stato? C'è stato il recupero, dunque sono passati 18 anni, perché il bambino di più perché i bambini il 31 dicembre del 98 è quello del neuroblastoma, del 99 è quello del fibrosarcoma. Uh -huh. Allora lì possiamo cominciare a parlare di guarigione. Parlare di guarigione. Okay. Però attenzione, senza tossicità, senza compromissione della crescita, quella addirittura è un atleta è uh -huh. E allora? Cosa invece di vomitare veleno, invece di attivare una macchina del fango, ma perché non si arrivano a studiare questi Forse il problema è proprio il fatto che molti sono pazienti... Pubblicati. Ma nella pubblicazione, oltre ai componenti, c'è il meccanismo d'azione. Sì, potrebbero replicarlo. Capito. Logico. Non è, non, è, non è che sono segreti, non è che ci sono alchimie, cose particolari sono molecole fisiologiche, sono meccanismi di azione, endocrini che si conoscono mm -hmm. ma che non valutano. C'è cioè, una parte enorme della biochimica, della fisiologia eh, che non vengono valorizzate, non vengono utilizzate, ma ce l'hanno sotto il naso. E noi ci vogliamo arrampicare e cercare chissà che cosa, ce l'hanno lì. Eh, forse il problema è anche il fatto che molti dei pazienti che si rivolgono a voi, che si sono rivolti a suo padre eh, non hanno avuto una cura da parte di questi medici e poi c'è stato un successo dopo, quindi anche una sconfitta personale mm. sì, sì. e in un ambiente anche Ma aderico. Oltretutto le, le prospettive erano quelle, mm -hmm. o di fare un disabile, un disgraziato, oppure messo che potesse sopravvivere un bambino di 8 mesi con una massa di quella porta di chemio a otto mesi, ma cosa di fare. Sì. E, parlando proprio di questo eh, leggevo che la prima volta che suo padre il dottor Di Bella ha um, esposto i risultati della sua ricerca sperimentale ai colleghi medici eh, tra l'altro dopo molto tempo che cominciava già ad avere risultati e nel dicembre del 73 eh, il dottor Gio Domenico Campanacci eh, praticamente era entusiasta di quello che era stato esposto e il fatto appunto che questa eh, terapia antitumorale avesse non solo la caratteristica di guarire le, il paziente ma al contrario di alcaloidi come la vincristina che eh, somministrati ai malati di tumori sì, inibiscono la proliferazione delle cellule tumorali ma mh, anche di quelle sane eh, creando mh, problemi soprattutto nella proliferazione delle cellule di tessuti ematici, no? come i globuli Io. rossi, i globuli bianchi eccetera, e, ecco questa vostra terapia per lui vede subito la potenzialità nel fatto che... Ehm, si riducevano tantissimo le sofferenze che i malati di tumore sopportano nel momento in cui si, si fa una chemioterapia oppure si danno certi alcaloidi. E, quindi la medicina in questo modo può tenere conto della qualità di vita del malato. E, il fatto che non ci sia stato un entusiasmo immediato da parte di tutta la comunità medica devo dire che non solo mi stupisce ma è, molto triste e questa tristezza continua con, a distanza di anni quando finalmente sembra che il Ministero della Sanità voglia riconoscere il lavoro di, di suo padre e decide nel 98, eh, di, dopo anni di successi tra l'altro, di dar via la sperimentazione ufficiale. Eh, dopo anni in cui avete lavorato, ma anche dopo anni in cui in tutti i modi ehm, si è cercato di screditare suo padre e il suo lavoro, poi senza successo, perché poi erano le persone che lo cercavano, c'era un, un continuo pellegrinaggio alla no? ricerca del suo aiuto, quindi questo significa anche che le altre cure non funzionavano. Ehm, le faccio questa domanda, come mai la sperimentazione voluta dal Ministero della Sanità non è riuscita? Cosa è successo? Dunque, il Ministero della Sanità fu costretto a fare la sperimentazione. Oh. Sì, come si dice, come dicevamo i nostri antenati romani, a torto collo, oh, okay. <ride> si furono costretti. Però la prepararono in maniera tale che avesse un insuccesso precostituito furono costretti a farla perché c'erano state tante testimonianze talmente significative da parte dei pazienti e una mobilitazione della gente talmente importante che non poterono farne a meno per cui furono costretti, se non avrebbero mai fatto. Una volta costretti però fecero di tutto per pilotare le cose in maniera tale che ci fosse un insuccesso pre-costituito, un insuccesso preordinato. ordinato il, il primo incontro all'Istituto Superiore di Sanità, cui mi delegò mio padre a rappresentarlo, e fu significativo del fatto di questo che sto dicendo praticamente. In queste condizioni era matematico matematico che non potesse riuscire anche perché era totalmente al di fuori di qualsiasi normativa internazionale di sperimentazione c'erano praticamente tutta quanta una serie una serie di anomalie di assurdità la prima, la più grave in assoluto che c'è una dichiarazione del professor Di Bella, di mio padre, verbalizzata in commissione oncologica, c'è un dato ufficiale, in verbale ministeriale, cui all'inizio della prima riunione mio padre di che la sua terapia, poteva essere studiata, sperimentata, in pazienti, in stadio iniziale, non chemio e non radiotrattati, perché diversamente chemio e radioterapia avrebbero in gran parte vanificato e invalidato gli effetti della sua terapia. Questo è verbalizzato, cosa hanno fatto? Hanno arruolato nei pazienti chemio-radiotrattati con l'aspettativa di vita che loro hanno stabilito, hanno dichiarato per iscritto, aspettativa di vita tra 11 giorni e 3 mesi. Chemio-radiotrattati non più responsivi Terminali. Sì, non si poteva fare una scelta più antitetica, più opposta alle dichiarazioni di base con cui il professor Di Bella aveva accettato la sperimentazione. Non solo hanno rolato non solo l'opposto, ma quanto di peggio, ma quanto di diverso, di quanto di più opposto si potesse immaginare. Primo, secondo. Malgrado una situazione di pazienti da loro stessi dichiarati non più responsivi perché la sperimentazione riuscisse, la massa tumorale avrebbe dovuto diminuire del 50% in tre mesi. Questo non esiste in nessuna valutazione perché se io voglio sapere se una cura è valida e devo scegliere questa cura a posto di quelle convenzionali, di quelle istituzionali, usuali, io devo dimostrare che questa cura è migliore. Perciò la base di qualsiasi studio clinico è quella di avere un gruppo di controllo. Allora, questo gruppo di controllo è ancora più valido se viene fatto nel cosiddetto doppio secolo. Cosa vuol dire doppio Il medico non sa quale prodotto sta dando al paziente, sono prodotti che hanno delle sigle, il paziente non sa che prodotto sta prendendo. In questa maniera si evita il conflitto di interesse ideologico e finanziario da parte mia, in questo caso era enorme, poi uh -huh. c'era un'intera classe oncologica che si sentiva delle da queste ricerche, qui c'era il conflitto ideologico e il conflitto finanziario da parte del multinazionale. Per cui se c'era un caso in cui andava fatto era questo, il doppio secolo. E poi il gruppo di controllo, volete vedere se funziona la terapia di bella, arruolate x persone, fate terapia convenzionale, x persone, stesso tumore, stesso stadio, fate terapia di bella. Li rivalutate, non 45 giorni come hanno fatto, che ridicolo. Una valutazione di questo genere si fa per anni, lei può tirare poi delle conclusioni importanti a 5 anni, la sopravvivenza a 5 anni, 45 giorni hanno calcolato. Bene, no. allora, gli cominci a tirare delle conseguenze con delle scadenze fisse, vedi tre mesi, un anno, eccetera, eccetera. Però c'è un gruppo di controllo. Non l'hanno fatto, non hanno fatto né il doppio seco, né, né il gruppo di gruppo controllo, di controllo. hanno fatto la raccolta dei casi clinici. Non li hanno confrontati con niente, non solo ma addirittura hanno sbagliato in maniera grossolana la metodica di valutazione, perché per ridursi del 50% in tre mesi avrebbero dovuto fare una terapia citotossica e citolitica che diminuisce praticamente, praticamente, quindi se questa è una terapia biologica che ha dei meccanismi e modalità di valutazione sanciti dal British Medical Journal che dirige la terapia biologica che riconverte gradualmente e lentamente alla normalità il tessuto biologico alterato e esiste sull'angiogenesi, sull'immunità a uno sviluppo non tossico ma estremamente lento e graduale Per cui cosa hanno fatto? Hanno applicato a una terapia biologica i criteri di valutazione di una terapia citolitica e citotossica cioè fra le altre cose hanno sbagliato tutto, hanno si sbagliato bello. perfino i criteri di valutazione non solo ma siccome i criteri di valutazione delle sperimentazioni sono pubblicati dall'Istituto Nazionale del Cancro americano, sono codificati loro usano una parola, tradotta in italiano vuol dire forza, la forza di una sperimentazione cioè vuol dire la credibilità la fidabilità dipende da due elementi dalla progettazione e dagli obiettivi si valutano insieme Progettazione, doppio seguito, gruppo di controllo e il grado massimo. Obiettivo, grado massimo e la sopravvivenza. Cioè una sperimentazione fatta tenendo come obiettivi la sopravvivenza. Come progettazione, doppio seguito, gruppo, ha il massimo di validità, di forza. Eh, ovviamente non l'hanno fatto. Secondo, grado inferiore. Solo gruppo di controllo senza doppio seguito e come secondo obiettivo la qualità di vita. Non ho fatto neanche questo. Terzo, quello inferiore, raccolta di casi clinici e dimensione del tumore. Questo qua è il terzo grado, più basso. Il terzo grado più basso di progettazione e di obiettivi è talmente basso che non può dare indicazioni cioè viene meno l'obiettivo primario per cui si fa una sperimentazione La sperimentazione si fa per dare indicazioni cliniche non le può dare se lo faccio con grado più basso di progettazione e di obiettivi non mi può dare indicazioni cliniche per cui è stato più che una sperimentazione è stata un'anomalia una irregolarità totale non c'è una cosa che abbia funzionato normalmente dei criteri di ruolamento ai criteri di valutazione. Ma come se non bastasse questo? Oltre al fatto che hanno sbagliato perfino la metodica di valutazione della terapia biologica, ci sono cose grossolane enormi. Ci sono due marescialli dei NAS che hanno firmato un rapporto che abbiamo in cui hanno dichiarato e firmato con l'indagine che hanno fatto che i signori della sperimentazione hanno distribuito farmaci scaduti a 1.048 pazienti. Firmato e malestate? Ma non basta. Sì, Nella soluzione dei retinoidi alla sperimentazione hanno sballato perfettamente come percentuale di retinoidi, l'hanno sballato tutti. Come se non bastasse ancora? Nei retinoidi hanno lasciato cetone. Mio padre ha lasciato ah, scritto e logico come andava eliminato, perché era un solvente organico, se l'hanno fuori lasciato, ma dove l'hanno lasciato? A pazienti in quelle condizioni gravi che non avevano capacità di detossicazione, tutti i chemiere, perciò quell'acetone che hanno lasciato, che ne erano molto, che era andato in accumulo, è rimasto in cima. Oggi non aveva di... e hanno attribuito alla cura la tossicità fatta dai loro errori. Ma una delle cose più gravi, la somatostatina, ha un di 3 minuti, cioè gli enzimi del nostro organismo, le peptidasi e le proteasi, dopo 3 minuti le inattivano, per questo motivo l'ho fatto molto lentamente con un temporizzatore, con infusione lenta, di 8-10 ore. Cosa hanno fatto? La maggior parte dei pazienti li hanno sparato direttamente senza temporizzatore, inattivandolo in effetto, producendo nausea e vomito che hanno attribuito tossicità della terapia. Quando hai sperimentato che non ha nessun tipo di tossicità? È logico e poi invece di usare tutta la terapia hanno usato quattro dei sette farmaci perciò non conoscevano neanche quella terapia che avevano sì, delle delegitivato No, stiamo parlando di persone, non stiamo parlando neanche sì. di topini, di laboratori Perciò ognuna di queste anomalie lascia perplessi per la sua gravità Se ah, ma... le mettiamo tutte insieme come facciamo a considerare che uno Stato abbia preteso in queste condizioni di ritenere valida una terapia? e in queste condizioni rigettano i ricorsi di pazienti guariti che documentano con TAC, risonanze esami, la guarigione con la terapia di bella dopo il fallimento delle terapie oncologiche, gli rigettano il ricorso e dice la cura non funziona, ha detto la sperimentazione, adesso io come giudice non ti posso dare la terapia. Perciò in base alle conclusioni di questa sperimentazione rigettano i ricorsi un sacco di gente che documenta dati di fatto, realtà, documenta fallimento, che è il mio guarigione, dice no, no, dice, la cura non funziona, dice ma io sono guarito, no, è lo Stato che dice che la cura non funziona, a me non interessa niente se tu se prima hai detto non ce l'hai più, la cura non funziona, ha detto lo Stato, perciò io come giudice non ti posso passare la terapia. Perciò questi qua quando hanno finito i soldi, perché gli fanno pagare tutti a prezzi assurdi, perché il costo dei farmaci potrebbe essere enormemente inferiore a quello che è. Quando finiscono tanti saluti, se ne vanno. Uh, no, un quadro no. edificante, <ride> Sono basita, comunque. che è il classico della nostra società. È un quadro della nostra società, è un affresco della nostra società. Ed è un po' la sintesi della nostra società. Eh? È una chiave di lettura della nostra società. Questa sperimentazione è coerente con, la nostra, con il nostro quadro politico sì. istituzionale, ma eh, a proposito di soldi, molti si lamentano ad esempio che la terapia di Bella sia costosa, per forza. a parte il fatto Perché che gli hanno moltiplicato i costi. Ah, a me risulta che suo padre abbia sempre mm. curato i pazienti gratuitamente. Sì, sì, no, ma sono loro che ci pensano a, a creare, a, essere, a crearla, a renderla inavvicinabile dei costi. Perché Questo. la somatostatina è così costosa? Io faccio solo un esempio. Mm. Prima della sperimentazione il suo modello Stadini era mutuabile. Prima della sperimentazione. Eh. Poi uscì dalla fascia A. E allora, so se sapete che è un prodotto va in farmacia con la firma del ministro, con il prezzo, firma del ministro. Mm. Eh. Allora, fu firmato il prezzo della somma d'ostatina, dose giornaliera, 516.000 lire. Parliamo del 98. Tutti i giorni, al giorno, sì, la persona per curarsi avrebbe dovuto spendere 516.000 lire. In quel periodo ci fu un farmacista che a Roma la produceva per 20.000 lire. La materia prima costava 3.000 lire. Oggi una fiala di octrodita lento rilasso da 20 mg costa 1.300 euro ma in Spagna ne costa 400 euro e in, in Turchia ne costa 280 allora allora è un fatto politico perché il prezzo quello è un prezzo politico Come che nella farmacia degli ospedali costa una piccola frazione di questo allora questa disgraziato che è malato che ha colpa di essere malato perché se la deve pagare il tribolo in farmacia? perché non deve usarla logico Perciò il costo della terapia di Bella è un costo politico, è un costo imposto, è un costo speculativo lievitato in maniera da interdire l'impiego del prodotto. E a proposito di costo, è vero che suo padre ha subito diversi attentati alla vita? Almeno due. Il suo padre aveva paura? No. Mm. Beh, cosa può dire suo. Ma no. eh, siete riusciti no, a fare messo? E... Quel... Sì, lo sapeva, di uno l'ha saputo. Chi è stato? Però e non sì. è stato punito. No, no. Non sarebbe stato inutile perché. <ride> I personaggi sono intoccabili perché eseguono ordini superiori di personaggi importanti. Da figlio deve essere stato comunque duro, una cosa del genere. Okay. Sì, e sì, sì. E immagino anche che eh, dal punto di vista scientifico queste sue idee alla fine siano state utilizzate magari da altri. O... No, ma lì ci sono risbocchi anche comici. Sono ah. anche comici, sì. Sì. <ride> sì. Alcuni dei nemici a di mio padre, che di quelli più grandi diffamatori professionali proprio, personaggi che hanno istituti di ricerca. Mm. Bene. Il figlio di uno dei più gravi diffamatori ha pubblicato degli studi magnificando l'acido retinoico, che è un componente base della terapia. Però quando dice il professor Di Bello sono tutte balle e se lo producono loro, se lo pubblicano tutta l'altra cosa. Tenendo presente che qualche settimana fa la stampa italiana ha dato grande risalto con un coro di Osanna, mm -hmm. di lodi sperticate, perché un medico aveva con l'acido retinoico ottenuto degli ottimi risultati in una forma leussemica prenatale. Bene. Grande entusiasmo, eccetera, eccetera. Perciò parliamo del 2018. In Utero? Eh sì. Okay. La cosa gli ha sconvolti. E mio padre fece fare la tesi di laurea. Il suo più vecchio allievo, che cambia ancora, un allievo si laureò con mio padre nel 1947 in chimica e nel 1949 in farmacia. Nel 1949 fece fare la tesi sull'acido retinoico. Mio padre già allora prescriveva. Cioè mio padre prescriveva in funzione antitumorale nel 1949. Nel 2018-2018 viene presentato come grandissima, innovativa scoperta di applicazione antitumorale. Tu Oltretutto c'era già, pure nella sperimentazione, nel 98, nel protocollo di sperimentazione, c'era l'asso retinoico. Adesso è tutta quanta una fila di falsi, di ignoranza grossolana, di astio e di incapacità di capire anche elementi basilari, elementi essenziali della chimica, della biochimica della fisiologia. Mi viene da chiedere se il 49, sì. nel 49. <ride> e I primi studi di mio padre sui retinoidi pubblicati sono del 41. Sono stati ignorati fino al 2018 in cui 41. Adesso noi abbiamo questi grandi scienziati. Grandi scienziati. Questi innovatori, sono degli innovatori mm. questi qua. Che si attribuiscono il merito di usare prodotti che erano usati ed erano stati consigliati mio padre oltre 50 anni fa, però se lo dice lui sarà danno, se lo fanno loro, so che non sono grandi scienziati, sono ricercatori. Ma questi medici hanno la cura la salute dei pazienti? A Bisogna punto. chiederlo a loro. Mm. Bisogna girare la domanda. Bene, girerò la domanda. Guardi, dopo aver capito che era impossibile dimostrare che la cura non funziona, ha dato tanti pazienti, tante testimonianze, si è passate le diffamazioni. Eh, ho dato qualcuno che addirittura diceva che suo padre non è, non è medico. No, aveva solo tre lauree. Eh, sì, aveva solo tre lauree. In senso. Eh, sì, ha invitato più volte l'ordine dei medici a arrabbiarlo. Oh, sì, questo l'hanno invitato parecchie volte, non era facile comunque. E io l'ultima cosa che le chiedo è quanto le fa male subire questo da parte dei colleghi anche dopo la morte di suo padre. Beh, cerco di imitare mio padre anche in questo. Quando ci sono tutte queste diffamazioni, tutte queste mistificazioni, tutti questi insulti grossolani, queste ingiurie, ecco, mi ricordo che dice a eh, mio padre, mi fanno pena, poveretto Con mm. piangere, fanno pena. Niente, io posso soltanto ringraziarla per aver risposto a tutte le mie domande con pazienza e niente, posso ringraziarla anche a nome di tutti i malati che avete curato in questi anni e spero veramente che sì. la vostra cura possa veramente aiutare il genere umano nella sì. sua vera potenzialità. Sì, sì. No, voglio sottolineare ne approfitto, che io personalmente non ho fatto niente, meno di niente. Cioè la cura è mille per mille eh, creata, programmata, ideata da mio padre, io non faccio altro che applicarla e documentare i risultati con delle pubblicazioni, ho fatto molta fatica a capire tutto il meccanismo biochimico e molecolare per poterlo applicare, per pubblicare i risultati, però è, è integralmente e unicamente sua, tutta l'impostazione, la concezione, l'uso, facciarlo eventualmente applicare e seguire e associare alla cura tutto quello che secondo le linee guida di mio padre e concessione di mio padre è coerente con la sua impostazione, ecco. perché niente ne essere perfetto, niente è essere perfetto. Cioè, tutto è perfetto. quello che è coerente con questa terapia, con uh, gli obiettivi base, cioè l'inibizione del meccanismo di crescita della mutazione, nel rispetto della biologia, della fisiologia, va, va applicata la terapia. E seguendo le semplificano il strada si amplificano i risultati. perché la, la strada è quella. Sì, c'è anche tanta ricerca da fare. Eh ancora. sì, sì, sì, sì. Basta non sbagliare le strade. Ora allora, grazie al professor Di Bella e anche al dottor Di Bella. Grazie. grazie, grazie. <ride> grazie. Bene.